Andrea, quadernino rosso significa classifiche. Avevamo detto che la classifica delle 10 scarpe a 3 migliori avesse raggiunto le 10.000 views. Avremmo fatto quella delle nostre 3 migliori. Siamo Ma... arrivati a 8.400. Comunque vi consiglio di, di guardarla. Allora facciamo così: la facciamo. Se non arriva a 10.000, non la fai uscire. Uh, no, comunque, sto bene. Un po' di freddo. Giornate novembrine oggi freddino, umido, brutto tempo, quasi pioggia, ci vorrebbe una cassola oggi. L'unica cosa di questa classifica è che comunque eh, non, eh, chi sceglie comunque non può scegliere la stessa scarpa. Al terzo posto eh, tu hai messo la Solar Glide, te lo dico io. Al terzo posto tu, Andrea, hai messo le Solar Gride 5 di Adidas. Cosa ne pensi di questa scarpa? Eh, ero un po' indeciso con la D-Star, che è una scarpa... Praticamente la vendono a, a un prezzo da entry level. Invece, boh, mi sono trovato molto bene. Devo dire che però questa come si dice questa personale classifica la stiamo facendo sulle scarpe più da rigenero e devo dire che comunque tutta quella schiuma ehm, sia nel tallone che nell'avampiede si sente e fa, fa bene quando si è stanchi quindi l'ho messa nelle, nelle tre perché sinceramente la uso spesso quando sono scassato io invece Andrea al terzo posto ho messo le in casa Hoka le clifton 8 oggi se guardate sui siti internet non c'è una clifton 8 che costi meno di 89 euro cosa ne pensi di questa scarpa e poi ti dico la mia opinione l'avrei scelta anche io l'ho usata appena uscita praticamente adesso stiamo aspettando la 9 è una scarpa che si co con cui si riesce a correre abbastanza forte e comunque si sente che c'è un sacco di protezione eh, io la, vo la volevo scegliere anche io diciamo ma dopo l'hai scelta te quindi te l'ho lasciata sì sicuramente al lancio della scarpa ho notato che correndo piano le sensazioni sono fantastiche ma anche andando velocemente una scarpa che ti fa correre a tutte le velocità invece andrea al secondo posto tu hai messo in casa ASICS le Nimbus 24 25 le 25 sono appena uscite o comunque usciranno dopo che pubblicheremo questo video cosa ne pensi di questa scarpa allora devo dire forse io avevo provato la, avevo usato per un po la 21 questa 24 aveva una mescola davvero eh, nuova e Top, perché, comunque, era morbida, pantafolosa, eh, abbastanza reattiva e comunque eh, si sente che è una scarpa straprotettiva. Uh, ho avuto uh, il piacere di provare la 25. Secondo me è molto migliorata, sono quasi due scarpe diverse. Devo dire che la 25 cade ancora di più a fagiolo della 24 per fare le corse rigeneranti. Secondo me l'avresti messa al primo posto, però, ovviamente è chiaro che l'hai usata per poco e di conseguenza non è, non è possibile tra l'altro eh, è chiaro che nei prossimi mesi eh, vedremo ulteriori novità e probabilmente la potreste testare anche voi visto che uscirà il primo di febbraio cosa devo dirti <ride> non c'era una domanda non ti devo rispondere devi andare con la tua seconda invece la mia seconda è la, in casa Mitsuno, la Sky 6 che abbiamo, tra virgolette, aperto prima di Natale e della quale ho un'opinione particolarmente elevata perché comunque ti consente di correre molto, in maniera molto rilassata. Beh, devo dire che i primi modelli erano molto più duri, questa qua è molto più nuvola, molto più morbida, quindi sono d'accordo anche perché... Per me la scarpa rigenerante deve essere una scarpa morbida che ti fa venire voglia di uscire a correre anche se sei mezzo scassato e non c'è voglia. Invece Andrea, al primo posto, lato tuo, hai messo le Invisible Run 2 in casa Nike. Cosa ne pensi di questa scarpa? Guarda, avevo utilizzato ultimamente, le, te l'avevo detto, le, le Infinity 3. Mi stavo trovando meglio ma solo perché avevo un po' di problemi all'Obsos io credo che siano state comunque le, le Invincible in montagna è vero anche che mi stavo ammazzando di chilometri quindi ci stava devo dire che adesso che ho risolto un po' il problemino non mi sta più uscendo il, il dolore all'Opsos. e devo dire che comunque è una Invincible, è sempre una Invincible c'è uno dei miei due soci che le stavo usando per fare a 3,40 40 km a 3,40 con le Invincible vuol dire che comunque è una scarpa sì che va benissimo per fare i rigeneranti ma è comunque una scarpa che spinge. Sicuramente questo l'ho notato anche io tornando dalla Sardegna quando avevo ancora problemi alla caviglia questa scarpa ti fa correre davvero molto velocemente invece io al primo posto ho messo ma solo perché tu mi hai tolto le due scarpe che avrei scelto anche se comunque questa secondo me è davvero fantastica stiamo parlando in casa Soconi delle Triumph 20 cosa ne pensi e poi ti dico la mia opinione ma... Secondo me è tanta roba, vabbè dai ti, ti sei scelto questa che, che non è banale diciamo che l'hai usata di più te che me Secondo me è entrata davvero in gamba tesa tra le scarpe top, come scarpe rigeneranti ha una schiuma clamorosa, è forse la più stabile, una delle più stabili, dai, diciamo così perché comunque anche la Nimbus è molto stabile devo dire che non, non si può volere di, di meglio da una scarpa da lento da rigenero perché è davvero una, una schiuma fantastica e ce n'è davvero in abbondanza quando avremo più tempo faremo un vero confronto con i sensori comunque stiamo morendo di freddo quindi non è possibile l'unica limitazione secondo alcuni è che i lacci sono relativamente più eh, corti ma in realtà secondo me bisogna stringere meglio le scarpe per eh, averle, averle comunque precise. Secondo me questa scarpa vi fa correre anche velocemente, l'ho notato tornando da Dubai quando ero molto stanco dopo parecchie ore di, di viaggio e comunque con una sorta di jet lag di, di tre ore, ho notato che nonostante tutto la mattina successiva sono riuscito comunque a correre in maniera pimpante nonostante non fossi in forma diciamo che la bellezza di queste mescole è che sono comunque stramorbide ma in effetti reattive ripeto la Invincible comunque vola e questa Triumph qua voglio dire ha la mescola che mettono poi sulle scarpe da gara quindi sicuramente è veloce sì diciamo che secondo me queste sei scarpe sono quelle che raccomandiamo a tutti i podisti amatori evoluti e non e che vi consentono comunque non soltanto di correre in maniera tra virgolette rigenerante ma anche se volete di farlo velocemente sono più che d'accordo sì. Eh, c'è qualcos'altro ma alla fine queste cose sono le top va bene grazie Andrea stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima tiro fuori le mani per salutare e me le rimetto in tasca ciao